Uh, ancora con uh, i problemi della pandemia, uh, con uh, sicuramente qualche certezza in più uh, rispetto al passato. Uh, il vaccino uh, è sicuramente uh, una cosa importante che ci potrà garantire una maggiore possibilità di fare il nostro lavoro in presenza. Per ora io registro una situazione rispetto al Green Pass alquanto positiva, i docenti sono tutti vaccinati e tutti attrezzati con una attestato di poter lavorare in presenza. Le criticità eh, restano relativamente alla, alla quantità delle persone che dobbiamo eh, inserire in una struttura pubblica e costretta, quali sono le scuole e quindi niente, la mascherina va messa, eh, va portata in Uh, in ogni caso e soprattutto bisogna um, capire che cosa succederà con uh, i ragazzi. Per ora è difficile immaginare quanti quanti di loro saranno vaccinati, quanti non lo sono, lo, lo capiremo. La situazione non è, non è serena, non è positiva, ma sicuramente, ripeto, è migliore dello scorso anno. Eh, ritengo che dovrebbero essere eh, obbligatori, così come il vaccino, a tutela eh, di noi tutti. Non sarebbe giusto... Uh, creare questa discrepanza in realtà del vaccino tutti abbiamo paura eh, nessuno escluso uh, però in questa paura se vogliamo continuare ad usare questa espressione che proprio, proprio adeguata non è eh, se proprio dobbiamo dirlo è vabbè, fra le due paure quella di contagiarsi e avere problemi e conseguenze e chi eh, lo ha avuto lo sa bene che cosa può passare è il caso forse di pensare al vaccino sarebbe opportuno che prima di pensare eh, alla terza dose per chi già ne ha fatti due sarebbe opportuno accertarsi assicurarsi di garantire questa obbligatorietà affinché poi il sacrificio di chi arriva alla terza dose, che viaggia sempre con la stessa paura eh, di chi non ne ha fatto neanche uno, si possa trovare eh, come dire, un equilibrio. Non penso sia opportuno avere tutti, come dire, molti vaccinati in tutte e tre le fasi, perché mi pare che ormai se ne parli, e avere ancora chi teme di fare la prima eh, dose. Ecco, forse la questione di equilibrio eh, tra eh, queste divergenze eh, sarebbe opportuna. Eh, vaccinarsi è una scelta di responsabilità, eh, è una scelta che non si fa solo per sé, è una scelta che si fa per la comunità tutta. Al momento non abbiamo scelta, quindi è una scelta, ripeto la, ripeto la parola scelta, in funzione eh, della riduzione del danno, del pericolo per l'intera collettività. Quindi si dovrebbe lavorare su questo, aiutare chi non riesce a fare una scelta, eh, obbligare laddove necessario perché non è possibile perpetuare, cioè un, un, un grande gruppo che arriva alla terza e, e un gruppo che comunque è presente ovunque, in realtà lavorative come la scuola, l'ospedale, gli enti pubblici, la gente sta insieme tante ore e quindi è necessario um, arrivare a una a una, mh, ritorno a dire, scelta che possa essere garanzia per tutti e per ciascuno, altrimenti da questa idea dell'avere paura eh, che tutti ce l'hanno, eh, anche qui poi c'è una discrepanza forte, quindi la paura va superata perché non abbiamo scelta e non è giusto scegliere di non farlo perché si danneggia. In ogni caso chi lo ha fatto e niente il protocollo sicurezza in realtà eh, alla fine alla fine abbiamo capito che tutti dobbiamo tenere la mascherina anche i fragili devono lavorare in presenza quelli che prima erano fragili ora non lo sono più perché vaccinati quindi tutti in presenza con le mascherine eh, Bisogna capire meglio questa organizzazione pratica. Il docente deve essere distante due metri dalla scolaresca, dai ragazzi praticamente. Eh, tra loro invece se mh, non c'è possibilità di, di mantenere un metro di distanza bisogna comunque tenerli insieme con questa mascherina. Questa sorta di delega al buon senso, no? Alla, a chi nelle scuole deve preoccuparsi di ciò, i dirigenti e eh, l'ingegnere alla sicurezza, il referente covid, il medico competente, cioè qua c'è un insieme di persone che stanno lavorando, stiamo lavorando per garantire il meglio. Questo meglio noi cerchiamo di garantirlo all'interno della scuola, come dire, nel limite delle nostre possibilità, con gli ambienti che abbiamo, con gli ambienti che ricaviamo, con gli spazi che riusciamo a ottenere, che non è certamente una passeggiata. Però poi resta il problema del trasporto. Il problema del trasporto è abbastanza complesso da gestire. Molta attenzione anche per questo... Eh, problema, quello che riguarda il trasporto. La divisione della, delle fasce, come dire, de, dell'orario nelle fasce eh, di ingresso, di entrata e di uscita eh, è una parziale soluzione, sappiamo bene che non lo è.